salve a tutti dopo la parentesi kingiana del video dedicato a king si ritorna ai miei libri e quindi all'ultimo romanzo che ho pubblicato in ordine di tempo che è palermo genesi palermo genesi come io lucifero ha richiesto una gestazione piuttosto offerta lunga soprattutto complessivamente circa 7-8 anni di lavoro, adesso non ricordo precisamente, ma comunque tanti, È una ricerca accuratissima delle fonti per via della ricostruzione storica. Si tratta del, di, un, di un giallo storico, e lo sfondo storico è la presenza inglese in Sicilia a partire dal, dagli inizi del 1700, Fino a, almeno fino al Risorgimento. La storia, non arriva, la storia del libro non arriva al Risorgimento, si ferma un po' prima, ma le cose, eh, gli episodi, eh, le vicende storiche che vengono eh, narrate nel libro poi hanno comunque delle conseguenze eh, nel futuro, soprattutto nel Risorgimento. E brevemente la trama è la storia di, una, di un inglese, un uomo inglese, un uomo di circa 30 anni a cui muore la madre, la madre di origine paralimitana e la madre lascia come volontà testamentaria quella di, eh, un viaggio, di fare un viaggio in Sicilia alla ricerca dei resti di un lontanissimo parente. Questo lontanissimo parente che ne ha combinate di cotte e di crude, una persona che era manicatissima. con gli ambienti che contavano, con i salotti che contavano, con gli ambienti politici, con la borghesia, con l'aristocrazia soprattutto siciliana e palermitana in particolare e quindi questo quest uomo di 30 anni viene in Sicilia, viene a Palermo alla ricerca dei resti di quest'uomo perché si sa che è morto a Palermo alla fine del Settecento, ma non si sa dove sono i resti, eh, quindi la volontà della madre è che il figlio ritrovi questi resti. Allora il figlio viene a Palermo, partecipa a una festa, in questa festa ci scappa il morto e lui si improvvisa detective alla ricerca dell'assassino, dell ci saranno altri morti, e in copertina di Palermo Genesi questa, cioè vedrete, vedete la pianta di, di Villa Giulia, eh, ora spiegherò cos'è Villa Giulia perché eh, i, i non palermitani di ma che ce ne frega a noi, e, e invece eh, Villa Giulia ha un'importanza un, un non solo palermitana perché è stato il primo giardino pubblico italiano fuori le mura. E, oltretutto colgo l'occasione per dire che Palermo Genesi è un libro leggibilissimo da, da chiunque, non solo dai palermitani, un po' come i libri di Corrado Augusto dedicati ai misteri di, di Parigi, ai misteri di Roma, ai misteri di Torino. È, è chiaro che quei libri eh, riescono a suscitare interesse non soltanto ai torinesi o ai romani o ai parigini. Stessa cosa, Palermo Genesi è pensato, l'ho scritto appositamente. Eh, affinché mh, venga letto eh, non soltanto da, dai palermitani ma da chiunque c'è un metodo dentro nella storia non il metodo mio di scrittura ma un metodo dentro della storia eh, che potrebbe appartenere a qualunque città non soltanto a Palermo e a proposito di metodo, metodo penso che questo sia dal punto di vista formale il mio libro più compiuto e dicevo che ha richiesto una genesi, un piuttosto sofferta, è appunto un, uno studio eh, sullo sfondo storico. Ho consultato qualcosa come 500 fonti, di cui 470 circa in digitale, il resto in, in cartaceo. E addirittura una di queste fonti, un libro in particolare, questo dito alla Biblioteca Comunale di Palermo, ho dovuto attendere tre anni per consultarla perché nel frattempo la biblioteca era stata chiusa per restauri, quindi ho atteso la riapertura per consultare questa fonte, dove c'era un solo libro alla biblioteca, un solo libro, e un solo rigo che confortava una mia intuizione. E, e questa è una di quelle mh, piccole magie che accompagnano la stesura di questo libro. E dicevo Villa Giulia che è stato il primo giardino pubblico italiano fuori le mura e questo è il teatro, Villa Giulia è il teatro del primo, della prima vittima, del primo assassinio dove si consuma eh, o si celebra se vogliamo il primo assassinio in qualche maniera e ne seguiranno altri come dicevo non a Villa Giulia ma il primo si consuma, si consuma lì a Villa Giulia ecco perché... La pianta di Villa Giulia è finita in copertina, cioè finita anche per altri motivi, ma non posso anticiparli. E anche il titolo stesso del, del libro ha comportato una genesi sofferta, però alla fine è arrivato questo che a me devo dire piace molto dopo tanti tentativi, tante, eh, tante prove anche sul, sul titolo. Perché mi piace molto questo risultato del titolo? Perché intanto è breve, a me piacciono i titoli brevi. Dopodiché per una eventuale traduzione inglese, al momento non è prevista, è prevista quella in spagnolo ma non quella in inglese, al momento è, è già tradotto, perché è, Palermo Genesi è, bisogna solo aggiungere una S a Genesi, e già il titolo è, è già, già fatto. Quindi anche dal punto di vista del motore di ricerca, visto che oggi si fa attenzione anche a questo tipo di aspetti, eh, il titolo è Search Engine Friend, quindi amico del motore di ricerca, qualunque motore di ricerca, non solo quello. E, m, mi piace questo titolo, mi piace questo risultato perché m, Palermo Genesi fa rima con Partenogenesi, Partenogenesi eh, vuol dire è quel fenomeno che coinvolge una parte del mondo animale e una parte del mondo vegetale, eh, secondo cui eh, è possibile una riproduzione senza partner in pratica. No? Eh, e quindi mi piace per questo, perché c'è il termine partenos eh, partenogenesi, che quindi rimanda, cioè fanciulla, vuol dire fanciulla in greco, o vergine e rimanda naturalmente a Santa Rosalia io non sono devoto di Santa Rosalia, per carità non mi importa nulla della devozione a Santa Rosalia ma Santa Rosalia comunque è la Santa Patrona di Palermo quindi ha una sua funzione non solo a Palermo ma anche nel libro e... dopodiché è un... Um... C'è il tema del doppio, anche la partenogenesi, partenogenesi suggerisce anche il tema del doppio. E, ah, prima non ho completato eh, la trama, allora si consuma questo eh, delitto a Villa Giulia, e allora eh, il protagonista si improvvisa al detective e scopre che la ricerca dell'assassino Cammina di pari passo in qualche maniera con la ricerca di questo suo trisavolo morto alla fine del Settecento. E quindi c'è il tema del doppio. Il tema del doppio eh, lo dobbiamo eh, un po', un po', eh, a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ha generato no, il genere del, del detective story, cioè il primo detective della storia della letteratura, insomma, è Auguste Dupin, nei Delitti della Rumargue, eh, ma non è stato solo il fondatore del genere della, della detective story, del giallo, quello che noi in Italia chiamiamo giallo, ma è stato anche il fondatore del cosiddetto... Doppio, il tema del doppio. Insomma, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, scritto alla fine del Novecento, alla fine dell'Ottocento, deve le sue origini a un racconto di Edgar Allan Poe, che il racconto è William Wilson. Già nel nome, questo, questo titolo già prelude alla storia, al suo tema. William Wilson, intanto sono due termini, sarebbero un nome e un cognome, sono un nome e un cognome, con il doppio V. Anche in inglese è Quindi il tema del doppio già è suggerito dal, dal, dalle iniziali del nome e del cognome. Poi William Wilson, Wilson è il genitivo di William, cioè Guglielmo, figlio di Guglielmi. già anche questo dettaglio suggerisce eh, il doppio quindi mh, è a Edgar Allan Poe che dobbiamo questo, eh, que, i natali del, del genere del doppio almeno a grandi, su larga scala naturalmente poi se ci sarà stato uno scrittore chiuso nella sua, nel, nella sua stanza e che non ha mai pubblicato nulla ma che prima di Edgar Allan Poe ha parlato del doppio, chiaramente non lo sappiamo, ma sicuramente in letteratura eh, a grandi proporzioni il, il nostro Edgar Allan Poe è stato il primo ad affrontare questo tema. Tra l'altro, piccola parentesi, pare che questo racconto sia autobiografico quello di Edgar Allan Poe e pare che il doppio in questione sia il fratello e pare che il fratello in realtà sia eh, l'autore delle opere di maggior successo di Edgar Allan Poe e che eh, lo stesso Edgar Allan Poe soffrisse di questa cosa motivo per cui, uno dei motivi per cui alla età di circa 40 anni eh, passò a miglior vita quindi, eh, Palermo Genesi, il mio ultimo romanzo, uscì nel 2018, avete visto tra l'altro, approfitto per ricordare che questa copertina qua, questo schema, che è, è lo stesso schema della copertina del treno e del lucifero, eh, cambierà perché sto lavorando a un restyling dei miei romanzi, nelle, quantomeno all'aspetto grafico, oltre a lavorare a, a nuovi progetti, eh, però insomma, resterà questa copertina qui questa, questa immagine di copertina perché ormai eh, come accade già per il treno e per il lucifero queste immagini identificano sono tutt'uno con i libri a cui fanno riferimento grazie e a presto